a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi un nuovo video reaction e questa volta il canale è 5 minute craft ed è un video che eh, mi avete richiesto voi, un video proprio preciso, particolare, quindi ho scelto di guardare quello Il titolo è 29 eh, beauty hacks every girl should know, trucchi di bellezza che ogni ragazza deve conoscere quindi adesso andiamo a vederlo insieme e cerchiamo le soluzioni uh, insieme quindi vediamo cosa combinano su questo video e poi cerchiamo delle vere soluzioni incominciamo, c'è una ragazza che si pettina ok, e, um, vuole cambiare colore di capelli quindi da biondo platino diventa magicamente completamente mora ma il portafoglio è vuoto, quindi vediamo cosa combina. Dell'alo oh, Dell'aloe, ottimo ingrediente. In un frullatore mette dei semi, dell'acqua bollente e il, il carbone attivo, frulla tutto. E poi se lo mette giustamente sui capelli, sì! Allora, mamma mia. Cuffietta. Aspettare due ore. Sì, come no allora e viene fuori con dei capelli perfettamente tinti di nero allora partiamo subito dal fatto che si vede palesemente che sono due parrucche quindi il risultato che vedete nel video non è quello reale quindi neanche vi fa vedere uh, il um, risultato finale quello vero quello reale insomma di um, questo trucchetto come chiamano loro di bellezza um, il carbone nei capelli eh, biondo platino di sicuro li eh, cambia colore, ma eh, ne sono sicura al 100% pur non avendo mai provato che comunque non gli viene di quel nero eh, così intenso e molto bello tra l'altro. Eh, probabilmente gli renderà i capelli un grigio topo o un verde marcio, ma di quel bel nero temo proprio di no. Io non capisco il motivo di utilizzare... Uh, una di queste ricette di bellezza che oltre ad avere un risultato pessimo eh, costa come comprarsi la tinta um, adesso in vendita ci sono tantissime tinte naturali che costano davvero pochissimo quindi questo rimedio di bellezza è assolutamente inutile e inverosimile certo che se ce n'è 29 e io ve li dico tutti e 29 possiamo stare qui tipo 18 giorni ora ci sono degli Oreo e si frullano, si mettono in una ciotolina con dell'acqua e del primer e cosa si va a fare con sta roba? Il mascara con i biscotti! E tra l'altro gli è rimasto anche un pezzo sulle ciglia! Ah ok, questi sono dei geni, allora hanno fatto il video con il trucchetto di bellezza e poi alla fine dopo che l'hanno provato vi hanno detto non fatelo perché tanto non funziona! Allora, un cucchiaio aiuta a realizzare uno smokey eyes. Ok, questo trucchetto l'ho visto fare un milione di volte, non l'ho mai provato. Questo non è uno smokey eyes però. Allora, io credo che la tecnica del cucchiaino possa anche funzionare, ma non sono convinta che funzioni su tutti i tipi di occhi, perché eh, molti occhi hanno una forma allungata, altri ce l'hanno eh, più a palla, diciamo, quindi non sono convinta che la tecnica del cucchiaino possa funzionare per tutti anche se non l'ho mai provata eh, quello che è certo è che quello non è uno smokey eye ma semplicemente ha trovato il punto in cui realizzare l'ombretto sulla piega quindi niente di più um, di più non ha realizzato un make up, uno smokey eye ma semplicemente ha um, realizzato la piega dell'occhio quindi allora qui c'è una ragazza che si sta spremendo giustamente un punto nero ci mette della colla con del carbone attivo non dirmi che se lo spalma in faccia ti prego e te pareva? no solo sul naso però? no su tutta la faccia ma tu sei un genio allora su questa roba io sono veramente infuriata ho visto questa maschera con la colla vinilica fare da tutti anche da persone che, fanno, che hanno grossi canali di make up allora per quanto possa essere naturale una colla non sarà mai naturale abbastanza per spalmarsela in faccia ma io mi chiedo avete idea di quanta gente abbia provato a fare questa maschera sulla sua pelle solo perché l'ha visto fare su un video cioè siate responsabili quando realizzate un video e pensate che poi la gente cercherà di imitare o comunque di provare quello che mostrate quindi usate il cervello certo cose non si mostrano non sono giuste per quanto possa funzionare la maschera peel off non è quello il modo giusto per farlo non si fa non si fa la colla nella faccia ma ci vuole un briciolo di cervello per saperle queste cose non bisogna essere laureati contate poi tutte le persone giovani che ancora sono inesperte e che credono che quello che vedono su internet sia oro colato ma io non lo so, un po' di buon esempio, giusto un pelo, da dare agli altri? No eh? Dall'altra parte ci sta la consapevolezza di chi guarda internet, allora io capisco che tante persone lo sanno e tante persone no, io capisco che tante persone che non conoscono certe cose sono giovanissimi, ok? Però ragazzi, bambini, non credete a tutto quello che vedete su internet, perché il 90% è finto, è falso, non esiste quello che vedete su internet, è come se guardaste un cartone animato. Vi prego. Ok, continuiamo a guardare il genio qua, si è spenta la connessione. Cioè io non ci posso credere davvero che ci sia gente che mostra... Queste idiozie su internet, ma lo capite che la gente poi vi segue e le fa davvero queste cose? Riuscite a capire i danni che li portate? Ma io non ho, cioè, non lo so. Vabbè, ok, andiamo avanti. Allora, qui c'è un taglia a metà un rossetto e lo attacca ad un altro rossetto tagliato a metà e poi con una fiamma unisce le due metà e realizza un rossetto unico, praticamente un rossetto a due colori. Non ho mai visto il risultato di questi rossetti, ah mi fa... ecco questo è un altro di, quel, di quegli hacks che secondo me non hanno senso perché eh, non verrà mai preciso e fatto bene, partiamo dal fatto che andate a rovinare o comunque rischiate di rovinare due rossetti per realizzare questa cosa ok? perché non è detto che riusciate a tagliare così bene il rossetto e tantomeno a riappiccicarlo con la fiamma poi, con la fiamma. Mettiamo anche caso che riusciste a realizzarlo e che non avete rovinato i vostri due eh, rossetti. Quando lo indossate non verrà mai una... un rossetto preciso, una linea precisa, un contorno preciso, perché l'unico modo per farlo bene è quello di mettere il rossetto e la matita in due momenti separati. Quindi potete scegliere se mettere prima il rossetto e poi la matita, o prima la matita e poi il rossetto, ma se lo, fa se lo fate in due momenti separati la linea vi verrà precisa e le labbra vi verranno con una forma decente. Altrimenti eh, viene come viene, insomma, magari vi ritrovate con un labbro più fino, più grosso, oppure sbavate, oppure storto. E comunque anche in questo caso ne vendono un'infinità di rossetti doppi che costano pochissimo, perché rischiare di rovinarne due? qui c'è una ragazza che si mette un rossetto rosso che è uno dei peggiori rossetti da mettere e ovviamente lo sbava esattamente quello che vi stavo dicendo due secondi fa e quindi usa del correttore per eh, pulire la zona che ha macchiato questo non è un trucchetto, immagino che lo sappiano già tutti olio di cocco, microonde un pastello a cera no ti prego e lo usa come burro cacao o rossetto allora l'olio di cocco va benissimo il pastello a cera ovviamente no serve per colorare non per dipingersi la faccia serve per scrivere sui fogli di carta non utilizzate i colori a cera per dipingervi la faccia se volete realizzare uno di questi bellissimi rossetti colorati, che tra l'altro non ho neanche aspettato che si raffreddasse prima di indossarlo perché era palesemente ancora sciolto, ehm, trovate la ricetta sul mio canale. Comunque si usano i burri che preferite, un burro o un mix di burri, all'interno della quale si aggiungono delle miche e eh, se proprio non avete delle miche potete aggiungere dei coloranti alimentari non dei colori a cera o ancora se proprio non li avete però degli ombretti naturali quindi di possibilità per dipingere il vostro rossetto ce ne sono infinite perché andare a scegliere il colore a cera che è l'unica cosa che non dovete utilizzare sulla pelle? andiamo avanti Coca Cola Fon ah no non è una Coca Cola è la bottiglia Ok, um, io credo che eh, ognuno di noi ormai abbia o un, a casa o una piastra per capelli eh, oppure una riccia capelli, quindi se proprio non ce l'avete fatevi le trecce, se proprio non ce l'avete usate i bigodini, se proprio non ce l'avete fate come vi ho mostrato io, eh, potete utilizzare anche la carta igienica per farvi i boccoli, se volete provare il, la bottiglia provatela ma secondo me non è una delle cose più funzionali ecco qui c'è una ragazza che si sta facendo una delle pettinature più assurde ha messo un bicchiere in testa ha rotolato i capelli attorno e poi con il phon si sì. oh no. allora per farvi i capelli mossi vi lascio il video qui è un metodo che utilizzo io da tantissimo aspettate un attimo che fermo e funziona benissimo i capelli sono splendidi tra l'altro avete i capelli eh perfettamente ordinati eh, tutto il tempo e poi quando decidete di scioglierli avete questi boccoli ricci bellissimi quindi guardate questo video lasciate perdere tutti gli ex particolari questa si è truccata solo le sopracciglia poi ha deciso di vestirsi e quindi si è macchiata completamente la maglia la soluzione che trovo è quella di mettere del... Uh, della cipria sulle sopracciglia in questo modo si fissano allora la tecnica è giusta ma io dubito fortemente che uno si trucchi soltanto con le sopracciglia e poi decida di vestirsi per poi continuare a truccarsi quindi alla fine il problema gli rimane se invece si trucca prima e poi si veste eh, cioè elimina solo il problema delle sopracciglia e non quello di tutto il resto del viso resta il fatto che in ogni caso quando ti vesti con o senza cipria le sopracciglia, se ne vanno in ogni caso, quindi devi stare attenta ugualmente. No, il piegaciglia! Questo è uno degli strumenti che voi amate di più e che io odio di più. Il piegaciglia è un attrezzo infernale, oltre a piegare le ciglia, se non viene fatto bene, ve le spezza, ve le toglie, ve le indebolisce, quindi utilizzatelo sì, ma con intelligenza sempre e comunque solo se ne avete veramente bisogno perché comunque adesso um, i mascara che fanno eh, li fanno già incurvanti quindi alla fine il piegaciglia serve relativamente questa qui ancora più furba sceglie di eh, scaldare prima il piegaciglia in modo da mantenere la forma più a lungo immagino e poi completamente ustionante se l'appoggia sull'occhio ed infine si mette il mascara cioè no questa che si mette il il rossetto come mai nella vita cioè neanche un bambino di tre anni non è così impedito e cosa usa la molletta aperta a metà è il cucchiaio perché non solo la molletta anche il cucchiaio certo che con questo cucchiaio ci si pittura tutta la faccia alla fine eh? ma scusate semplicemente usare la matita e seguire il contorno delle labbra no eh detto da me che non so mettere l'eyeliner tra l'altro eh. ah la taglierina Già vedo, già vedo, problemi un pettine, una colla a caldo oddio ti prego attacca la lama della taglierina sul pettine ah per fortuna <ride> che sollievo e poi lo utilizza per rimuovere i pelucchi dalle magliette ok, pensavo facesse qualcosa di sciocco tipo eh, scalarsi i capelli per fortuna non l'ha fatto allora, un vaso, una calza fa dei disegni con un indelebile che cosa sta disegnando? un gattino? che carino ah! fa il disegno sulla calza bellissimo no ah, questa idea se funziona è bellissima non sono convinta che funzioni perché ho paura che quando si passi l'indelebile sulla calza si espanda il colore non so se avete capito però se avete provato a farlo ditemelo io vi posso suggerire di aggiungerci sopra il disegno dopo anche della lacca in modo da fissare bene il disegno una goccia di smalto nell'acqua calda della, della lacca e poi ci mette eh, e poi ci fa una nail art ok visto e rivisto non ci sono mai riuscita io un brufolaccio pazzesco sulla fronte un'aspirina, acqua e se lo mette sul brufolo e quanto dovrebbe tenerlo su? a ah, tenerlo su finché sparisce il brufolo. Quindi qui non dice che dovrete tenerlo su per tre giorni prima che sparisca il brufolo, vi dice soltanto come farlo sparire. Allora, ehm, molto più che un medicinale, che comunque l'aspirina è un medicinale, per quanto possa essere utilizzato senza ricetta, è sempre un medicinale, Esiste una cosa chiamata uh, bicarbonato, esiste una cosa chiamata aceto, esiste una cosa chiamata alcol, esiste una cosa chiamata gel d'aloe, esiste una cosa chiamata uh, tea tree e funzionano tutte benissimo per eliminare i brufoletti, quindi se realizzate una soluzione uh, e ve la mettete uh, sopra il brufoletto uh, funzionerà altrettanto bene senza però utilizzare ehm, dei medicinali, eh, in realtà l'aspirina la, non l'ho provata quindi non ho idea se funzioni o meno ma mes messo caso che funzioni quest'altra alternativa eh, è, di me è di sicuro meglio e più naturale eh, se volete la ricetta lasciatemelo scritto nei commenti così la andiamo a fare in uno dei prossimi video allora qui c'è una ragazza che continua a cadergli la spallina del regiseno e prende del biadesivo lo mette sulla spallina e poi ce lo appiccica alla, alla spallina della canotta, no, mh, ci può stare, non ho idea di quanto duri, resta il fatto che ogni volta che vi cambiate dovete rimettere anche um, il biadesivo, quello che vi consiglio io è di cambiare il reggiseno perché o, la, o avete sbagliato la taglia oppure ce l'avete da, da tanto tempo e quindi l'elastico si è mollato, in caso contrario vuol dire che avete o una spallina più alta o una più bassa, oppure avete proprio le spalline troppo lunghe, quindi sistematelo. Io non ho mai avuto questo problema della spallina. Questa c'ha i capelli tutti per aria e utilizza il burro al cacao per sistemarsi i capelli. Allora... Il burro cacao non è esattamente uno degli ingredienti migliori da utilizzare per sistemare i capelli, eh, concesso il fatto che eh, dovrebbe funzionare, perché dovrebbe funzionare come una cera per capelli. Allora, io ho anche qui una ricetta già pronta eh, dove realizzo una lacca o un gel, comunque un fissante per i capelli, quindi potete utilizzare quello, eh, mal che vada si va di gel d'aloe io il burro cacao lo eviterei intanto perché eh, cioè per farvi la testa completa vi serve uno stick intero e poi perché comunque va ad ungere i capelli quindi sì, vi funziona per quel giorno lì però la sera eh, dovete, la sera o anche due ore dopo se ci sono 40 gradi fuori dovete già eh, lavarvi i capelli perché sono tutti unti quindi non vedo eh, il trucchetto ah, questa ragazza non riesce a mettersi le ciglia neanche io le ciglia finte eh? allora le taglia a pezzettini ne mette un pezzettino alla volta. Allora, um, io ho provato mille e mille volte a mettere le ciglia finte, ho provato ad utilizzare quelle intere, ho provato ad utilizzare quelle a ciuffi, ho provato ad utilizzare quelle magnetiche. E per quanto tutte sembrano facilissime da metterle, io eh, dopo un anno di tentativi ancora non ne sono in grado. Eh, ci proverò ancora perché a fine mese ho un matrimonio e quindi spero per allora di essere riuscita a imparare a mettere ste ciglia finte, quindi se avete qualche consiglio lasciatemelo scritto sotto nei commenti, uh, detto fatto se uh, con me questi trucchetti non funzionano, perché li ho provati tutti, uh, ma se voi siete più bravi di me e meno impediti uh, fatemi sapere se effettivamente funzionano allora, vaselina glitter pigmento un ombretto microonde allora, cos'è che era vaselina glitter e colore mette tutto dentro ad un vecchio contenitore di smalto e chiude no no no allora di questo uh, Parliamone un attimo. Allora partiamo dal fatto che eh, la vasellina non ha niente di naturale, ok? Eh, quindi assolutamente no la vasellina vietata si potrebbe sostituire con del burro, ma in questo caso viene fuori un lip gloss per labbra, non un ombretto per gli occhi, perché il burro cioè va via, cioè ve lo mettete tre secondi dopo sparisce. Non si mette il burro nell'ombretto, ok? E poi non capisco, ha già... Uh, il Loro hanno scritto pigmento, però in realtà ha tolto un ombretto, ok? C'ha già l'ombretto, perché deve rifarlo se ce l'ha già pronto? Ma... Andiamo avanti, andiamo alla prossima genialata. Allora, questa si incastra il mascara nei capelli... Allora, taglia una maglietta, realizza una fascia per tenere fermi i capelli mentre mette, mentre mette il mascara. Usare un elastico per capelli no, eh? Bisogna tagliare una maglietta per realizzare una fascia per capelli. Ok, volete realizzare la fascia per i capelli? Ce l'avete qua, ve la linko sul, sul pallino informazioni. Niente che dire, eh, io questi video li trovo sempre molto assurdi, eh, la maggior parte delle volte sono ehm, creazioni eh, realizzate nel modo sbagliato oppure eh, idee che costano di più che comprare ehm, l'oggetto appunto di cui si ha bisogno e ehm, in altri casi non funzionano proprio, cioè non hanno proprio senso, quindi boh, io sono un po' perplessa quello che posso dirvi è cioè, informatevi prima di realizzare le cose che vedete su internet e continuerò a ripetervelo in eterno, non date per scontato che quello che vedete sia la soluzione giusta cioè, io eh, li faccio, li provo e li riprovo infatti eh, spesso vi arrabbiate per il fatto che vi, mi fate una richiesta e io magari ci metto un anno eh, prima di farvi il video ma è perché voglio che il risultato finale sia eh, completamente soddisfacente almeno per me non faccio una roba e poi ve la piazzo lì sul canale eh, al primo tentativo perché raramente eh, il prodotto mi soddisfa al primo tentativo, io sono molto esigente e quindi le cose prima di proporvele le provo, le riprovo, le uso, le riuso, vedo come funzionano, quanto durano, quanto reggono, perché a volte realizzo una formula e 15 giorni dopo si è smontata, quindi ci vuole tempo, non, non sono tutti così canali. Quindi prestate bene attenzione a quelli che scegliete di guardare e soprattutto quelli che scegliete di seguire. E niente, fatemi sapere sotto nei commenti quali ricette eh, volete vedere, quali rimedi di bellezza volete vedere, di quelli insomma, che vi hanno proposto su questo pazzo pazzo video. E niente, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!